perché è online e ehm, usa gli spazi eh, in sede sul campus solo per alcune attività, per esempio attività come questa, seminariali, workshop dove si coinvolgono le persone, ma sempre in piccoli gruppi, mentre tutto il resto dell'interazione gestita online è un'università molto ehm, frequentata soprattutto da expat, tedeschi che vivono all'estero e vogliono una formazione tedesca. La capofila del progetto la nostra sera, è la Sorasera Cendone, che è quello con il logo del progetto in mano nella foto, c'è la sua di Viancetto e poi il film internazionale fatto da gente che viene da Spagna, eh, Finlandia, Irlanda del Nord, Irlanda e Belgio e eh, un po' sparsi per l'Europa. Eh, dentro un progetto come questo, un ente che fa proprio networking tra enti potenzialmente interessati a partecipare a progetti collaborativi come questo. Bene, eh, qui abbiamo messo già le sei istituzioni, dall'inizio noi non ci conoscevamo. Eh, io ho ricevuto questa call da Eva Cendona, un collega dell'Università tedesca con logo in mano, che è una foto precedente, e eh, questa persona mi dice, eh, guarda, sto mettendo in piedi un progetto eh, sull'uso sensato, su un uso consapevole della tecnologia digitale, visto che ci troviamo in pandemia romanzo 2020, non avevamo ancora chiaro dove saremmo andati a parare con la pandemia, quanto sarebbe durata, quanto saremmo stati vincolati a guardarci tramite le web, eccetera. Lei però aveva già questa mezza idea e la pandemia ci aveva spinta per dire la trasforma in un progetto. Mi ha chiesto se volevo far parte del progetto, conoscendomi per le mie competenze nell'ambito soprattutto dell'accessibilità, che era uno dei temi, non centrale magari, non il tema principale, ma era uno dei temi e soprattutto le serviva qualcuno che sapesse un po' di ricerca per gestire la parte di monitoraggio di questionari di reportistica in corso d'opera che è richiesta dal finanziatore. E abbiamo fatto tanti di quei e ehm, già dal Kick-Off Meeting eravamo 30 persone circa connesse in Zoom e non ci conoscevamo. Io conoscevo chi mi aveva invitato e le persone del mio team, ma si doveva costituire il team. Questo portato via in realtà mesi poi per riuscire a mettere a fuoco davvero non solo chi faceva cosa, ma quale rete di relazioni si poteva costruire con queste persone.